La domanda è come capire quali sono gli esercizi per noi attraverso un test, si chiama test dell'eniatipo che ci dà una consapevolezza importante per sapere qual è la nostra maschera, qual è la nostra personalità, quello che crediamo di essere e da lì parte tutto. E ovviamente ogni persona è un caso a sé, ogni persona ha la nostra realtà e quindi è giusto tenerne conto e non essere troppo generalisti perché in questo modo non si può essere efficaci. Quali sono gli strumenti che si utilizzano per fare questi esercizi? Gli strumenti sono, sono semplici, innanzitutto un ambiente deve essere assolutamente divertente, libero, gioioso, grande armonia e poi attraverso il movimento, attraverso la danza, attraverso la musica, attraverso la condivisione, attraverso l'apprendimento di concetti importanti nasce l'allenamento